Ha ma ha fatto spendere 2 milioni in due anni. sparire di E tu sono ci hai solo fatto di ma qual è una non che Eh, ma come si riusciva a avere, ragazzi, allora, è eh, dello scandalo. No, no. Hanno fatto a fare un euro, forse che si hanno venduto a 2 milioni grazie al trucchetto della, della cioè, eh, questa vita è fallita, perché ha preso 22 milioni dalla terra, non è che mi Ah, 22 milioni? 2700.000, 2 milioni. 3.750 dopo mi si un è messo 22 milioni. E dopo due anni è fallita. Ha pagato un sacco di plusvalenza. E dopo due anni è fallita con 22 milioni in tasca non si fa fa fa euro. io personalmente scusa io personalmente c'è una persona, sì, no? per sì, Stefano Bottai per sì, per per per per io personalmente attento alle leggende perché io confido sul fatto che sia vero però uno che acquista 700 mila euro e a 22 milioni è quasi un cretino perché paga delle plusvalenze in e aprendo tantiche, antipende alcune pagata pagata. Le avrà pagato, eh? pagato, eh? pagato nell'accordo, eh, Allora, siamo tutti c'è tanta arrivata. non saprei come iniziare nel senso noi abbiamo organizzato questo incontro perché si pensava che ci fosse bisogno eh, di fare un po' di informazione su un argomento come quello dell'ambiente ambiente che è un po', un po' oscuro alla maggior parte delle, delle persone. Ora io non so se voi sapete ma nel, nel 2010-2011 una legge regionale che in ricepimento di una direttiva europea prevedeva la suddivisione della Toscana in tre macro aree per la raccolta dei rifiuti gestione, diciamo per la gestione dei rifiuti integrati queste 3 macro aree erano Ato Centro, Ato Sud e Ato Costa per Ato si intende ambito territoriale omogeneo ottimale, omogeneo, comunque ottimale e queste macro aree praticamente dovevano avere la gestione ehm, come posso dire, eh, centralizzata del servizio alla nettezza. Vale a dire, quella che oggi è la Geofor per Pisa o l'Amps per Livorno doveva essere un'Ampsona un no, che prendeva tutte le... Tutti i comuni, 115 inizialmente, 102 adesso, perché alcuni poi sono deviati, Nato Cento e Nato Sud, quindi questi 102 comuni che vanno dalla Lunigiana a Rio Marina dovevano essere gestiti da una compagnia sola, da un'unica oh. azienda. Oh. E, ora, al di là della perplessità di che cosa ci sia di ottimale o di omogeneo tra un comune della Lunigiana stava magari isolato per neve per quattro mesi l'anno e Rio Marina cioè soltanto lo stava però chiudendo un occhio su questo aspetto è un, un po' paradossale diciamo la legge prevedeva quello e a quell'epoca non era previsto che questa società fosse, fosse, fosse essere, potesse essere gestita in Aus dai comuni per in house vuol dire da, da, da, come fosse una struttura pubblica ma doveva essere comunque vada partecipata da un privato poi successivamente nel 2012 però la, la Comunità Europea ha modificato questo e ha previsto anche diciamo, la gestione in house dell'intero uh, problema uh, la Toscana si è suddivisa in tre zone quindi ci sono tutti comuni che appartengono al lato sud comuni che appartengono al centro e comuni che appartengono al costa noi siamo quelli di alto costa quindi una porzione di costa spessa un tot che va appunto da, da, dalla Garfagnana fino all'isola di del... Roma eh, è stata indetta una gara quindi è stato costituito eh, lato che è questo, questa struttura che eh, avrebbe dovuto pilotare tutto questo percorso verso la gara in cui un privato sarebbe entrato per prendere un tot di percentuale di questa società che si sarebbe chiamata Rete Ambiente, che è stata costituita a Pisa nel 2010, nel 2011 e che è rimasta una scatola vuota, nel senso che è semplicemente un, uh, un atto costitutivo nel cassetto di un notaio, in attesa di attivarla nel momento esatto in cui il privato avesse vinto la gara. Fosse entrato dentro e quindi avrebbe insieme alla parte pubblica che manteneva il 55% del capitale sociale costituito questa enorme struttura di gestione. Se avete domande, stava facendo, magari eh, se, se sono brevi rispondo, se no magari in fondo si fa poi un, anche un dibattito. Su ma scusa ovviamente il privato, il privato avrebbe avuto la gestione della, della società gli accordi, gli accordi erano sono sempre stati ma perché erano indicati nella legge che il privato avrebbe acquistato il 45 la, cifra, la, la legge dice dal 5 al 45 e ovviamente il privato avrebbe avuto il 45 nel nostro caso specifico e a cui sarebbe stata affidata la gestione, del, quindi diciamo la, la parte più delicata, no? quella che poi tol, avrebbe tolto il know-how alle aziende municipalizzate e le avrebbe ricattate perché, perché laddove il, il, il, il pubblico avesse mai detto ma però scusate queste tariffe si possono aumentare, il privato avrebbe detto ma io per raccogliere ho bisogno di questo, se no sai cosa faccio, domani mattina non raccolgo e poi vediamo, prova a tenere una città come Livorno, come Pisa, come Massa, quattro giorni senza qualcuno di raccogliere la spazzatura, no? E quindi diventa uno strumento di pressione fondamentale la gestione del servizio. Comunque, facendo, tornando un attimo indietro... No, i patti sociali per questo accordo tra lente pubblico, i patti sociali cosa dicono? I patti parasociali, i patti parasociali sarà quasi una sorpresa, non ci sono, ma vengono discussi, durante, <ride> vengono, <ride> vengono discussi durante la fase che loro dicono di dialogo competitivo. Ora io però ci vorrei arrivare lì perché sennò poi e, comunque io vi faccio un po' di, di premessa perché voi capiate in che ambito si sta discutendo, di che cosa stiamo discutendo per cui noi ci troviamo in questo momento con una struttura che si chiama, chiamato eh, che è costituita a sede a Livorno, ha un direttore ha un presidente che è il vostro ben amato Filippeschi e, e, e che in qualche modo è un po' fagocitata dal comune di Pisa perché ha la direzione, la presidenza e l'advisor legale, no? I quali hanno indetto una gara per un advisor tecnico che, guarda caso, è quello che compare quasi sempre da queste parti, che si chiama KBSG, la quale a sua volta. Sì, che... vabbè, era lo stesso dell'aeroporto, della SAT ma non so, io poi ho scoperto che io poi ho scoperto quando tu mi dicesti quella cosa ho fatto un po' di ricerche ho visto che insomma è un po' una tradizione stare da queste parti per KPMG mm -hmm. molto probabilmente alle sue radici da qualche parte oh, quindi quindi a questo per cui in questo momento abbiamo una struttura che sta pilotando questa gara no? eh, sta conducendo e la fase in cui siamo è quella in cui le aziende sono state periziate con dei criteri assolutamente dubbi. Ne restano da periziare tre. Una è la scelta di Caparani che è stata periziata ma ha bisogno di alcune cose perché venga espressa la perizia. Comunque è già iniziata. Io ho parlato con Roger Bizzarri che è responsabile della dell'Ascit quale è incazzato nero con la, con, la, con la Madras perché continuano a vivere la Madras è la società anche lei che ha vinto una gara individuata dal partner tecnico che è KFMG che sta eh, diciamo, periziando tutte le società pubbliche perché? perché il socio privato deve acquistare qualcosa di questa rete ambiente vale a dire questo 45% che valore ha questo 45%? Il valore di questo 45% è dato dal valore di tutte le società pubbliche, quindi tutte le municipalizzate, che devono obbligatoriamente essere confluite dentro il ambiente prima che si finisca la gara. Vale a dire la somma di tutte le municipalizzate di questo ambito. È fatta, è fatta dalle varie aziende azienducole, ducole l'Aps la, la, la Geofore eccetera eccetera che tutte, so, tutte sommate fanno un, una quota di patrimonio diciamo. fanno 100 e il privato deve acquistare il 45% di questo 100 voi capite è abbastanza intuitivo perché io ho fatto fatica a farla capire questa cosa a alcuni dei miei che se il valore di queste, di, se questo valore che lei diceva 100, fosse pilotato e fatto diventare 50, il privato acquista il 45% di 50 anziché di 100, nel senso che è cioè un grande vantaggio, accedendo ugualmente ad una gara, che in questo momento è la gara più grande c'è in Europa, che occupa 6 miliardi di euro per 25 anni, vale a grosso modo ha un valore di 290 milioni di euro l'anno come gestione, 25 anni perché sono 20 di gestione più 5 per uscirne, perché là dove ti metti in caso, questo è anche giusto da un punto di vista diciamo, tecnico, no? Te prendi un partner, un socio non è che un giorno gli dici guarda da domani vai via, nel senso lui per uscire avrà bisogno di arco di tempo che gli consenta di uscire quindi per vent'anni tu ce l'hai perché ce l'hai dal contratto di servizio e i cinque anni ti li vengono concessi già all'inizio per poterne uscire quando finirà il contratto ma capito? fra vent'anni vent chissà che cosa succederà per esempio te prevedere la cosa di questo genere per cui il discorso fondamentale di tutta questa storia è che te praticamente hai ehm, senza un grandissimo motivo e poi dopo ci arriviamo al discorso delle motivazioni eh, ti, ti metti in casa una persona per 25 anni che eh, gestisce un servizio così delicato come la raccolta dei, dei rifiuti accedendo ad una gara che è miliardaria e che ovviamente fa gola a un, a un sacco di, di, di, di strutture soprattutto quelle che in questo momento occupano miliardi di debiti perché? Ora io dico una cosa che ehm, non faccio nomi e cognomi, però tre di quelle che anche lo stesso Filippeschi ha citato in quell'articolo di cui al vostro Question Time. Tre di queste cubano 10 miliardi di debiti in Italia, vabbè. Sono cooperative che, se te vai a vedere, se te cerchi di spacchettarle e capire che cosa sono, vedi. Fanno, hanno all'interno un'altra costellazione di cooperative che una volta diventano cooperative e poi si scendono, diventano SRL, poi diventano SNC, poi tornano cooperative e, non, e, e perdi il senso del filo. E, che però operano in questo settore e per sopravvivere hanno bisogno sempre, di sempre più cibo. Perché? Perché un conto è spalmare i propri debiti su una comunità di 160.000 persone, quelli buoni o di non so quante siano quelli buoni. Un conto è poterli spalmare, capito, sulla tariffa di 1.800.000 persone. Quindi queste operazioni, nella loro filosofia, prevedono il fatto che alla fine eh, consentano a queste strutture, che viceversa morirebbero domani, no? di poter avere sempre più cibo per mantenere in piedi se stesse. E, non di andare a coprire i loro debiti, perché se perlomeno andassero a coprire i loro debiti ah, facciamo il pianto una volta capito? ci mettiamo proni vi diamo quanto li, quanto li dobbiamo e in qualche modo il giorno dopo le mettiamo in libri le facciamo tornare in sanità no, continuano data la loro gestione a generare altri debiti per cui è un percorso una spirale senza fine Comunque, quello che è nocivo, al di là del mio personale pensiero che è proibirlo, quello che è nocivo in tutto questo è la procedura con cui siamo arrivati a, a determinare questo percorso di gara. E la procedura che ha avuto atto e che per qualche motivo è scritto anche in quella lettera che tu non so se hai già letto. No, sì e che noi abbiamo inviato da Livorno a tutti i sindaci quella è, non è ancora stata firmata da, da Filippo ma è la versione ufficiale che partirà domani mattina è che non è mai stato detto a nessuno con assoluta mancanza non, di una trasparenza che secondo me è ehm, dolosa, cioè non è una mancanza di trasparenza perché ce ne siamo scordati, cioè certo? una mancanza di trasparenza non, non è mai stato fatto sapere ad altre realtà, ad altri comuni, ai partecipanti stessi di, di, di, di, di, di Ato e di ambiente, che ci sono per esempio in Italia delle realtà che hanno affrontato lo stesso tema in, in, in house, nel senso in... Macerata e tutti i comuni limitrofi, Rovereto, tutti i comuni limitrofi, sono, sono due realtà che oggi hanno una loro rete ambiente pubblica. Perché dal 2012, appena è arrivata la possibilità di poterlo fare, loro hanno giustamente chiesto ai comuni: che cosa volete fare? Volete continuare con una gara o proviamo a partire pubblici e poi vediamo? Perché? Perché noi siamo convinti. Che, e qui prendo in prestito il, una cosa che, che ha detto il nostro nuovo presidente dell'Aus perché è una, una metafora che calza perfettamente il rifiuto è assimilabile a un pronto soccorso avete mai visto voi una clinica che abbia un pronto soccorso? no, perché? perché il pronto soccorso è qualcosa che deve essere a carico della collettività e che chiunque provasse a farlo in un modo privato al di là del fatto che concettualmente non sta in piedi non perché il privato cerca il profitto cioè e nel fare il pronto soccorso il profitto non c'è perché te vai in aiuto del cittadino cioè, la nettezza, la spazzatura è più o meno questo e non è molto diverso da questo per cui un privato in un servizio di questo tipo ma lo abbiamo visto nell'acqua lo abbiamo visto anche per altre cose andando a ricercare il profitto non riuscirà mai a poter avere, dare un servizio ad un costo che sia in qualche modo sostenibile al di là delle metodologie con cui poi andrebbe a gestire il rifiuto a cui te non puoi più imporre niente perché se gli serve un altro inceneritore perché decide che gli serve un altro inceneritore fa un altro inceneritore, capito? Non è che magari pensa ad un biodigestore anaerobico non è che magari pensa ad un impianto di compost e non è che non pensa ad un impianto di compost perché è stupido non pensa ad un impianto di compost perché l'impianto di, di compost costa 3 milioni di euro. un inceneritore ne costa 30 e quindi c'è più marginalità su un inceneritore che non su un impianto di compost, capito? Quindi... Questo è il ragionamento che fa il privato e che fanno le aziende che in qualche modo gestiscono da anni questo mercato. Ora, le modalità con cui siamo arrivati a gara sono delle modalità oscure, perché a nessuno è stato detto guardate, ci potrebbe essere un'alternativa. Tutto è piovuto sempre dall'alto, con, con una specie di um, come dire. Um, Omertà nei confronti di, di, di alcuni aspetti di questo problema che senza dubbio ha visto l'ignoranza dei sindaci, no? dargli grande mano. E per ignoranza dei sindaci io intendo il fatto di chiedere in alcuni casi in più se era giusto al partito che se era giusto in linea di principio, no? Scegliere e poi un'ignoranza di fatto, perché voi immaginate, che sono 102 comuni cioè c'è anche gente che ha 3.000 abitanti, no? e che quindi, poi, cioè, io ci ho parlato con qualcuno di questi cioè, e hey, questi hanno due apini, capito, che fanno, cioè non hanno la percezione neanche lontana di che cosa sia una cosa di questo genere, di cosa comporti la gesta di questo genere eh, questi riciclano per eh, riciclano le cose di fatto cioè non è che, che qualcuno gli impone di farlo ci sono dei paesi in cui non buttano via nulla ma perché non buttava via nulla loro aeronomi nel senso perché ce l'hanno inserito situa nel quindi mh, sono lontani, distanti anni luce no, da queste problematiche per cui però sono un voto cioè, o, me o meglio, sono un voto sono una testa di queste 102 che quando alzano la mano rappresentano lo 0,0 qualcosa di questa rete ambiente, perché rete ambiente è un passaggio. Re, il è già stata costituita, nel senso rete ambiente è una società che esiste, dove Pisa allo 0,8%, il al 13%, massa non so che cioè, cosa, massa un'altra percentuale, tutte insieme fanno il 100% del capitale sociale di rete ambiente. Quindi la società c'è già. La società sta attendendo che le perizie delle varie municipalizzate dell'ambito vengano espresse, o meglio sono già state espresse, ma vengano giurate per confluirle dentro questo contenitore e dargli un valore. Dopodiché si procederà ad invitare le sei aziende che in questo momento hanno manifestato l'interesse a partecipare alla con le quali si inizierà un dialogo competitivo ora la, la modalità di, de, della gara a dialogo competitivo perché le gare possono essere tre, tre, possono essere fatte in tre modi vabbè, il primo è finalmente la house quindi quello il secondo è gara secca te dici eh, c'è da raccattare i rifiuti in questo pezzo va bene? chi vince prende tutto e fa tutto lui oppure quella del dialogo competitivo in cui c'è la creazione di una società al maggioranza pubblica e a minoranza privata. La minoranza privata, come dicevo prima, può andare da un 5 a un 45, ma il 55 resta comunque la mano pubblica. Il dialogo competitivo nasce come idea della comunità europea, pensando a paesi della Svezia, perché... oppure paesi in cui <coughs> tradizionalmente si pensa che ci sia una correttezza nel svolgere certe cose che non è poco tipicamente italiana. il dialogo competitivo in italia ovviamente ha avuto la sua interpretazione personale italianizzata no? per cui si arriva a fare questa gara in cui vi Faccio degli esempi io ho un documento che ho che redarsi per, per Filippo e che poi ho discusso con Ivan Cicconi, non so se vuoi spiegare Ivan Cicconi quando l'aeroporto la, ha bisogno di un'informazione su un appalto va da Ivan Cicconi perché è responsabile di, di Itaca Ivan Cicconi cioè. è venuto, scusami se ti interrompo a Pisano, andranno a parlare per eh, il problema del piccolo per <coughs> numero e eh, ha scritto il libro dell'alta velocità ha studiato il Project Finanzi che ci ha aiutato in campagna elettorale quando eh, avevamo costituito il, il, il comitato no Cioè È un omino di 65-70, cioè 65-60. È un omino cioè sì, sì. che però ha una velocità di cioè una testa fantastica e, e di questo ha sempre masticato il vita sua queste problematiche. E quindi è assolutamente un'autorità dal punto di vista della valutazione se disciplinare di gara è un disciplinare di gara che in qualche modo prevede una vera gara oppure se nasconde qualcosa e lui è rimasto estremamente sorpreso di tutti questi passaggi fatti nel nostro disciplinare di gara no? però questo dialogo competitivo prevede che a un certo punto eh, si discuta con ogni azienda discuta eh, qual è il loro miglior sistema per eh, raccogliere la... la per gestire la spazzatura, gli dà la possibilità durante il dialogo anche di allearsi con altre aziende, con altre società che in quel momento sono concorrenti, però se lì per lì trovano il modo di unirsi si possono unire. Identifica una commissione che per il momento non c'è neanche, cioè una commissione che deciderà un sovrapprezzo ma. La commissione non c'è, nel senso ho chiesto alla direzione di Apo scusate, eh, ma quando io gioco a brisco le scopa all'inizia, prima faccio le regole e poi gioco a brisco le scopa. Questa commissione chi è? Diciamo, ma poi sta facendo, noi allora la rete ambiente, noi faremo un'assemblea, sulla assemblea tireremo fuori dei nomi. Scusate, ma è normale che io oggi non sappia chi è, né la commissione che deciderà su questa gara, né tantomeno i sovrapprezzi perché loro dicono no? siccome io ho il dubbio che tu faccia delle perizie basse volontariamente per agevolare l'ingresso a questo privato la domanda è è anche legittimo delle volte che io possa pensare questo perché facendo un passo indietro pensiamola così la manastrassa che è la società che deve periziare società municipalizzate sta facendo delle valutazioni esclusivamente patrimoniali su base patrimoniale la 2343 è una legge che gli consente di fare questo e può essere anche giusto però io mi domando se io sono un'azienda pubblica e se lei è un'azienda privata il suo, eh, la sua missione è quella di comprarsi la Porsche quindi il suo bilancio è teso comunque vada ad un profitto che gli dia una marginalità tale di avere dei ricavi delle, delle, delle, delle utilità eccetera il mio bilancio azienda pubblica è quello di avere sostanzialmente un buon pareggio e fare welfare sul territorio perché se io sono un'azienda pubblica questa è la mia missione allora, come facciamo noi due ad essere periziati secondo un Meccanismo il patrimoniale io sarò sempre penalizzato perché io non varrò mai abbastanza visto che non ho il profitto dentro il mio DNA allora io ho posto un problema perché non si sci... Vabbè, valutiamole patrimonialmente ma i valori saranno sempre molto bassi perché vuol dire un'azienda un pubblica non ha l'esigenza di fare utili quindi il suo valore sarà sempre dato dai debiti, che ha, dai debiti che ha, ma sostanzialmente sarà zero quindi la logica è quella che se a me viene riconosciuto il valore del servizio pubblico allora forse con un coefficiente che dà a me il valore del servizio pubblico, cosa che non dà a lei il mio valore si alza questo io lo, lo, lo posso interpretare come un giusto sovrapprezzo ma chi lo determina? chi l'ha determinato fino ad oggi? qual è quel coefficiente? dove è scritto? non c'è niente questa commissione che non si sa da dove verrà fuori chi la determinerà si parla di un'assemblea si parla di un collegio di sindaci non sanno neanche loro di che cosa parlano alla fine valuterà con quelli che in qualche modo eh, arrivano in fondo al dialogo competitivo un sovrappresso io mi domando perché non lo decidiamo prima ad esempio perché il valore di rete ambiente non deve essere dato prima numero uno e numero due è siccome questa gara non esprime un vincitore ma esprime una graduatoria, questo è l'altro trucco poi si fa tutto questo per il cassino poi alla fine è che c'è un modificato c'è una busta, una appena busta, Tizio la ha offerto 5, Tizio ha offerto 10, no, c'è una graduatoria. Questa graduatoria mette in fila tutti i soggetti i quali possono decidere lì poi di accorparsi ulteriormente. Quindi il primo si accorpa con il terzo, fanno un altro capito? Perché sono delle atti gigantesche, so, neanche te sai quante società ci sono dentro. E alla fine di questa graduatoria vengono fatte delle valutazioni esclusivamente economiche e dati sovrapprezzi quindi tu non sai alla fine in termini molto pratici questa assomiglia molto di più a una trattativa privata no? fatta per indirizzare canalizzare verso il più grosso no? quello che può spendere di più facendosi il meno male possibile aggiungo io e non quello che magari darebbe il miglior servizio fermo restando che tutti fossimo sul binario dell'onestà e della trasparenza e fermo restando che noi pensassimo che un privato ci serve quindi anche laddove noi avessimo battuto la testa e pensassimo che un privato ci serve questa gara è una porcheria lo è tanto più alla luce del fatto che un privato non ci serve e non ci serve per dei dati di fatto non ci serve semplicemente perché lo dico io, lo dice il borgo, lo dice il mio sindaco non ci serve perché è scritto nel piano straordinario allora, Atto che cosa ha fatto di buono in questi anni? ha redatto un piano straordinario che sarebbe, diciamo, il piano guida su cui eh, fare il dialogo competitivo, vale a dire il capitolato parliamo in termini spiccioli. Il capitolato di questa uh, azione che deve fare la, la, la società la rete ambiente è dettato da un piano straordinario in cui ci sono le analisi della situazione come è articolata, cioè le analisi della situazione come è adesso, gli obiettivi che questa società deve darsi, quindi rete ambiente, deve darsi per il futuro le percentuali di raccolta differenziata, come devono essere fatte, comune per comune, dipendenti, quanti sono, quanti non sono, come gestite, bla bla bla bla. quindi fa eh, la roadmap di quello che dovrebbe essere ciò che questa società, di ambiente, farà nel momento esatto in cui inizierà ad operare tariffe puntuali, tutto quello che... Questo piano straordinario è però semplicemente una traccia, questo è già stato adottato da tutti i sindaci con una votazione che è stata fatta a fine dell'anno scorso, anche lì con pochissima trasparenza perché, perché mancava della VAS e noi a Livorno abbiamo obbligato e abbiamo fatto presente questo, sembrava un problema da nulla, poi alla fine la regione ci ha messo l'occhio sopra e ha obbligato che la VAS ci fosse. No? quindi si è ulteriormente allungato il tempo la l'avviso era fatta 15 giorni fa e quindi la valutazione ambientale strategica è in osservazione in questi giorni tra 15 giorni sarà pronta perché ovviamente è come dire, un aspetto eh, non marginale ma è ovvio che chi ha fatto il piano straordinario ne ha tenuto conto quindi non è stato difficile redarla era soltanto un passaggio un pochino più complesso è stato comunque vada oggetto della nostra attenzione la regione ha confermato che era giusto è stata fatta quindi adesso il piano è completo però quel piano non è stato approvato è stato semplicemente adottato quindi in questo momento noi così come invece il Borchi o il vostro sindaco dice non abbiamo i comuni appartenenti al all'eternamento non hanno approvato il piano ma hanno semplicemente adottato che è una cosa abbastanza diversa perché? Perché l'approvazione spetta alla regione, perché non deve essere in conflitto con il piano ambientale, cioè è tutta una serie di altri aspetti che sono ancora da valutare, ma che diciamo non sono l'argomento centrale. L'argomento centrale è questo piano, noi io personalmente, ma noi da è che abbiamo fatto, reputiamo che sia un buon piano, nel senso ci sarà qualcosa da rivedere sull'ottimizzazione degli impianti sicuramente ci sono delle sfumature però è una cosa così complessa sono 190-180 pagine di roba insomma ha dato adito che il lavoro si è stato fatto alcune cose sono da vedere da migliorare come tutto è migliorabile però non è una, capito, una, una follia e quindi secondo noi quello che di buono è stato fatto che potrebbe essere appunto il piano straordinario potrebbe diventare ugualmente per una rete ambiente pubblica la roadmap su cui sviluppare tutto il servizio tanto più che quando iniziò questo percorso si pensò ad un privato perché si credeva che ci fosse questa necessità enorme di impianti, di servizi, di investimenti eccetera, come poi, apre e chiudo virgolette, il privato portasse soldi cioè il privato li va a chiedere alle banche più nemmeno come ci vanno comuni non è che arrivava in portafoglio e diceva sai che per la scala metterli 50 milioni di euro di Quindi, indipendentemente da questo, all'epoca si pensava che chissà, siccome non c'era il piano straordinario, non c'era niente, si pensava a questa rete ambiente, si diceva che la rete ambiente avrà bisogno della di, di revampizzazione del centro di crisi, avrà bisogno di questa, avrà bisogno di quest'altro analizzando però i dati abbiamo visto che non abbiamo il piano straordinario quindi loro stessi hanno visto che non è che ci sia granché da investire perché Livorno ha una struttura perfettamente efficiente che è un gioiello che viene delle volte presa ad esempio in alcune delle riunioni che fa Federale Ambiente no? per la qualità della, della tenuta del nostro demovalorizzatore eccetera Pisa avrà bisogno sicuramente di lavori sul, sul termovalorizzatore, valorizzatore, ma siccome la quantità dei rifiuti è calata, la qualità dei rifiuti è cambiata, la raccolta differenziata, i sistemi sono cambiati, eh, la, il compostaggio, anche la, anche la possibilità di smaltire in discarica attraverso certi sistemi i, i, i rifiuti e farli tornare ad essere i materiali che possono essere in, uh, utilizzati nell'identità o nella cioè tutte queste cose per esempio, a più appogato stanno pensando di fare una cosa ma lo sta pensando in piano straordinario e lo sta facendo più appogato cioè un, mettere un impianto che inizi a fare quello che faceva bene cioè a fare dei blocchi di cemento buttandoci dentro un, un, una, una, un certo quantitativo, un certo, una certa tipologia di rifiuto per utilizzarli per una benedilizia che sono tutte cose che funzionano, ma perché? Perché negli ultimi anni la tecnologia anche in questo settore si è evoluta, non è quella di 7-8 anni fa, quando è cominciato il percorso di rete ambiente, questo percorso, venivamo da un know-how che era vecchio di 7-8 anni, in questo momento non ci sono più le necessità degli investimenti che erano previsti prima, quindi è assolutamente inutile, ma lo dice il piano stesso che è assolutamente inutile l'ingresso di un privato noi temiamo che l'ingresso di un privato così come, ci è, così come si è tentato di fare in questo modo maldestro in questi anni non sia perché serva e io sono certo sono certo perché, perché lo capisci da come ti rispondono e soprattutto alle domande che ti fanno sanno i filippeschi sa perfettamente che non serve questo piano ma è utile perché qualcuno sa chi pagherà le campagne elettorali dei prossimi dieci anni Capito? Cioè, la mia convinzione, quello che ci siamo convinti noi è che anche loro stessi sanno che stanno camminando sulle uova di qualcosa che vogliono fortissimamente ma non perché è utile perché è utile a qualcos'altro perché è utile alle aziende che stanno coinvolgendo che sono quelle di cui ho parlato prima e è utile per il fatto che questi diventano soggetti e che in qualche modo dov dovranno mostrare una certa riconoscenza no? per essere stati portati fin e poi c'è un secondo fine e lì mi ci fece arrivare Cicconi perché io non ci avevo pensato. Ma se Alto Sud eh, l'Ato Sud ha già concluso la gara e ahimè è già a gara, ci sono articoli da tutte le parti, di quanto, di quanto Alto Sud stia soffrendo, questi comuni stiano soffrendo questa gara al punto che le tariffe sono schizzate fino al 14%, cioè sono aumentate, si dice, nella media del 7%, va bene? però nella media del 7, in alcuni comuni sono aumentate del 20%, in altri del 2%, no? quindi le tariffe comunque sono salite tantissimo e stanno continuando a salire e il privato, sei toscana, sta dicendo che non ce la fa a non farle salire, e come lo argini te un privato che ti dice io devo far salire le tariffe perché devo aver soddisfatto il mio, se io lo chiamo profitto, ma in realtà per loro è un servizio, quindi il rispetto di un contratto di servizio che la parte pubblica si impegna a sottoscrivere. perché in tutto questo giochino il privato oltre ad entrare dentro e prendere ed accedere a 6 miliardi di gara, non ha un rischio imprenditoriale su niente perché, perché l'onere della discussione, questo da, da, da disciplinare, di gara l'onere della, della discussione spetta al pubblico e il privato, quindi l'onere della discussione e il rischio della discussione perché solo Livorno ha 3 milioni 800 mila euro. Di, di, di tari non riscossa perché eh, la, la, i cittadini che non la pagano, non, non, chi non ce la fa in buona fede, chi non la paga scientificamente. Comunque, alla fine della musica, noi abbiamo 3 milioni e 8 no? di, di, di tasse non riscosse. Quei 3 milioni e 8, badate bene, non è che se li accolla come rischio il privato che entra, eh? quei 3 milioni e 8 restano il rischio dei comuni che il privato sottoscrive, anzi l'hanno girata in questo modo è il pubblico che ringraziando il privato che entra gli sottoscrive un contratto di servizio a cui lui in qualche modo eh, che lui accetta del quale non rischia niente per cui se 295 milioni sono oggi se il giorno dopo diventano 300 400, io lo baseando questa è una cosa che si devono come dire, gestire i comuni. Il, il privato fa solamente il servizio e riscuote dai comuni, che sono obbligati a, a pagare. Quindi, io temo, noi temiamo, che anche le modalità con cui si sono nascosti certi meccanismi, con cui si è detto o non si è detto da parte di altro, che è secondo me una... Veramente, ora io non so sta roba dove verrà, verrà pubblicata, però ci sono delle cose che dico personalmente e delle cose che potrebbero essere anche offensive e prese da qualcuno come la possibilità di perelarmi, però io la trovo una struttura nociva perché non ha mai fatto l'informazione giusta. Quando Livorno ha cominciato, e io ho cominciato per Livorno, di questa cosa, ed adentrarmi nelle pieghe di tutto quello che era stato costruito fino ad oggi su, sul ambiente. Cioè, non lo so, mi hanno fatto delle, fa fare delle riunioni nei bar all'8 di mattina a Ponte d'era, capito? Cioè, a, a, a questo punto, no, quando le fai una volta queste cose, vuol dire che sei abituata a farlo. Ora, a me poteva interessare dare corda a questa cosa per capire no, fino in fondo come, come funzionava questo sistema, però ecco, non, non, non, anche questo modus operandi mi è sempre sembrato come qualcosa che avesse più a che fare una piccola cupola, no, in cui le cose stanno qui, le facciamo qui, le decidiamo qui e poi l'assemblea, le, le, le, le, le rivolgiamo sulla testa dei sindaci che tanto, per l'80% capiscano un cazzo, per un'altra percentuale non sanno come Dio so si parla, capito? E non vengono nemmeno, e quei 4 o 5 a quel partito gli ha detto ragazzi però insomma non ci interesserebbe arrivasse un in privato, almeno se non ci sono più qui le scatole e per i prossimi 10 anni sappiamo ci pagare le campagne elettorali, alla fine proni a qualunque tipo di decisione nato li ponesse. Io ho assistito a delle assemblee in cui c'è stato uno che si è alzato e ha detto: Scusi, una domanda e i pochi che lo hanno fatto non mi hanno neanche stata data risposta, quasi snobbati. L'ultima assemblea, che è quella da cui è partito tutto, poi cioè Livorno ha, ha, ha fatto il ferro del fuoco: è stata un'assemblea estremamente concitata. Io poi ho saputo, ho saputo da, da persone che, di Diale. E la dico se è andata a chiedere a chiedere informazioni sul fatto che ci siano si erano successe delle cose che avevano previsto delle minacce o altro per cui sono partiti gli insulti capite, per la prima volta e per la prima volta nella storia di questo percorso un sindaco onesto no, che è il si può dire, no, voglio dire è che i, i, i burati di forza onesto di pensiero è andato e ha detto se gli vogliono chiedere del tempo per vedere se riusciamo a prendere a iniziare un percorso interamente pubblico dice io sono d'accordo nel darglielo quindi si è rotto finalmente un fronte e a questo punto e questo fronte non è fatto solo da questo sindaco perché io lo so nel senso che ho fatto con loro con cioè, gli altri ce ne sono tantissimi altri tra i piccoli una marea no? ma anche tra quelli grandi quelli che contano c'è il pensiero che, che in questo meccanismo c'è qualcosa di fallato no? il problema è che uscire allo scoperto è sempre stato difficile fino ad oggi però ora stanno cominciando a farlo perché finalmente hanno una serie di informazioni che prima non avevano e anche quello che stiamo facendo stasera noi qui è un pezzetto di questa, di questa cosa perché perché magari qualcuno di voi lo dirà a qualche amico e via e via, via è la stessa cosa che stiamo facendo noi con i sindaci per cui si sta eh, coagulando intorno a questo pensiero una vera e propria, come posso dire, ehm, eh, piccola ehm, legione di sindaci che c'è Pontremoli, c'è tutta la Garfagnana, un pezzo di Minigiana, addirittura la Garfagnana io sentito stamattina a parte da questo scala, mi ha detto che è quello che coordina una piccola in ausi, da cui fa parte Gavicama, di, di Luca, eccetera, eccetera, che sono dentro il nostro comparto, tanto per omocidetta. Loro non vedono l'ora di poter presenziare ad un'assemblea in cui si vada a votare se proseguire questa gara a fermarsi. Perché sono fra quelli che non sono mai stati d'accordo. Non l'hanno mai detto. Vabbè, è eh, meglio tardi che mai, nel senso. Quindi, anche questa lettera che noi abbiamo mandato oggi ai Sindaci, che sostanzialmente riassume questa cosa. Fino ad oggi, non è stata fatta informazione da parte di Ato né delle cose che Ato era tenuta a dire né di quelle che Livorno gli ha detto delle riunioni che ha fatto con la direzione di Ato e che Ato era obbligata a riferire all'organo diciamo, eh, direttivo che si chiama Collegio dei Sindaci, perché Ato funziona in questo modo, tanto per chiarezza.